chiamo un mese e mezzo fa E aspetta aspetta prima dobbiamo risolvere un problema In inglese in francese o in italiano Come si dice vattene in inglese e in francese Sì. Con <ride> uno sguardo che dico Se poi te lo dico in francese come si dice Tu vattene <rugge> Tu vattene Tu vattene Tu batting. Tu no, no, vattene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 Ormai non sente sì, felice a pieno Chi su quel seno non li può amore La donna in qual guardio dal vento tutta la cento E di pensier E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 Thomas romano eh, è perché il nostro ci ha lasciato per oggi che vedo capito? Quindi... quest'anno quest abbiamo deciso di cambiare il duetto facevo Maria facciamo delle... Maria from West Side Story abbiamo fatto... cosa abbiamo fatto? eh abbiamo fatto anche... ecco sul ricorda eh, non non ricordo. No. Non ricordo. No. Vabbè, abbiamo fatto varie canzoni però quest'anno abbiamo deciso di cambiare di nuovo e cantare un brano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 I heard there was a secret chord That didn't play and please the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this The fourth, the fifth, the minor fall And the major lift, the powerful king, compose it. Hallelujah. Hallelujah. hallelujah. hallelujah. broke your throat and she cut your head from your lips she dreaded. hallelujah, hallelujah. hallelujah. Dude